Deathbook.it ti permette di essere connesso con tutti i tuoi amici, di comunicare con loro, di inviare messaggi e videomessaggi privati, di essere in contatto con le associazioni e con i professionisti tipo medico, interprete, psicologo, ecc. Per poter usufruire del servizio di DevBook devi prima registrarti. Per la registrazione devi fornire alcuni dati. Nome, cognome, email. Potrai accedere solo dopo aver ricevuto conferma della tua registrazione per email. Buon divertimento!